Allora Francesca, la mia prima domanda è, um, come pensi che si possano integrare, effettivamente, si possano conciliare gli aspetti di uh, umorismo e satira uh, come venivano fatti in modo tradizionale sui giornali e come vengono fatti adesso, sui social media oppure in maniera strutturata online? Ma Penso che i social media siano una, un volano formidabile per la satira, principalmente per un motivo, perché ehm, i giornali hanno dei costi di distribuzione, sono sempre meno eh, gli editori disponibili a mettere dei soldi per la diffusione delle notizie, figuriamoci quelli a mettere dei soldi per la diffusione della satira che ricordiamoci banalmente la Satria era presa in giro del potere e il potere sta dove ci sono i soldi, quindi sarebbe abbastanza autolesionista per poter investire i soldi in un giornale satirico, la bellezza di internet è che è gratis, cioè uno può fare un video satirico, una vignetta, scrivere un post satirico su un blog e quello va in giro uh, per il mondo gratis senza costi di distribuzione. Allora, un'altra domanda che ti vorrei fare a questo punto riguarda uh, proprio la tua attività in radio. Eh, anche questa poi è cambiata nel tempo, tra l'altro abbiamo avuto degli esempi abbastanza um, interessanti poi con l'attività per esempio di Fiorello che comunque combina ehm, l'attività in radio con l'attività online eccetera, um, come pensi che evolverà questo tipo di rapporto? Penso che ci sarà sempre di più un unico elettrodomestico, cioè un unico elettrodomestico che sarà insieme il giornale, la televisione, ehm, internet, e allo stesso tempo sarà il giornale come, come non lo abbiamo conosciuto, la televisione come non l'abbiamo conosciuto. Cioè ci sarà un unico strumento sempre più uh, on demand, per dirla come tecnici, cioè dove non c'è un palinsesto imposto dall'alto, né per la satira, né per la cronaca, eh, né per l'entertainment. Eh, ci sarà questo unico strumento dove... Ognuno fa un contenuto utilizzando tutto, cioè il suono, le immagini, la musica, le parole, passando da una cosa all'altra. Già vediamo la differenza tra i video realizzati per internet e i video realizzati per la televisione. I video realizzati per internet utilizzano moltissimo anche il testo scritto, quindi sono già una commissione no, del linguaggio giornalistico, di quello televisivo. Tendenzialmente, l'ho detto, sono molto ottimista e... Penso che eh, sia un'opportunità grandissima per tutti, soprattutto per gli esordienti, eh, questa della tecnologia diffusa che abbiamo adesso. E, quindi immagino che nei prossimi anni è vero che l'accesso la, la, alle professioni in Italia, come sappiamo, è molto difficile, solo il 6% dei laureati trova un posto a tempo indeterminato, quindi meno dei raccomandati. E, è anche vero però che per la prima volta lo sviluppo tecnologico offre la possibilità a tutti di mettersi in gioco, come dicevo prima, anche a chi non ha ehm, particolari mezzi economici, ehm, la tecnologia offre adesso la possibilità di fare un video. Ehm, e quindi questo mi rende ottimista. Penso che eh, insomma, se, se l'articolo 3 della Costituzione è sempre citato, tranne che la seconda parte, quella che dice che spetterebbe allo Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di essere uguali, beh, dove non arriva lo Stato adesso arriva la tecnologia. Diciamo che eh, parte del, del vecchio sistema, no? giornali, televisione e radio, alcuni di questi vedono comunque. Ehm, tutta l'attività che viene svolta online è un po' come una minaccia, no? E soprattutto dal punto di vista del, delle vendite, poi che alla fine è quello il, il punto finale. E, dunque, mi piace vedere la cosa da due punti di vista diversi, il punto di vista del giornalista o del satirico, cioè di chi fa i contenuti e in quel caso naturalmente eh, le tecnologie sono soltanto un'opportunità e consiglio a tutti i giornalisti, a tutti gli artisti di, di imparare a a girare a montare e eh, a parlare alla radio diverso il punto di vista dell'editore eh, ma io penso che questa sia solo una transizione cioè in questa fase effettivamente dato che eh, il costo con il quale si eh, cioè il guadagno con il quale si ripagano i giornali è quello della pubblicità eh, attualmente la pubblicità sui giornali cartacei eh, è sempre di meno eh, la pubblicità è tutta nella televisione tradizionale la pubblicità i, su internet è in costante aumento ma gli spazi vengono venduti a molto poco eh, però questa è una fase di transizione cioè prima o poi ehm... Cambierà proprio il circuito delle agenzie pubblicitarie, cioè la quantità di persone che adesso uh, cercano le notizie, leggono le notizie e anche quindi che soffriscono del, della satira, che soffriscono dell'arte, aumenta sempre di più e il tempo che dedicano ehm, al, all'apprendimento delle notizie è sempre maggiore. Quindi questo è appunto un segnale positivo, cioè non, non è morto il giornalismo, non sono morte le notizie, forse stanno morendo i giornali di carta, smetteremo di abbattere alberi, ce ne faremo una ragione. Qual è la tua dieta mediatica? La mia dieta mediatica, adesso sono drogata di una cosa che si chiama pulp e Palp è un, un aggregatore di, di notizie per l'iPad e funziona così, tu tramite i feed, eh, gli RSS praticamente leggi su Palp le cose che tu abitualmente seguivi, non so, un po' su Repubblica, un po' sul fatto sull'unità, ma anche sui blog, per esempio io seguivo sempre Emiliano Brancaccio, piuttosto che Loretta Napoleoni o Di Freddi eccetera, per non parlare di tutta la musica indie della quale sono molto appassionata, dei fumetti, zero calcare, ecco tu su Palp metti queste cose tutte insieme, cioè fai il tuo palinsesto, il tuo giornale, non so nemmeno più più come chiamarlo perché a questo punto è diventato un luogo multimediale dove tu raccogli i video, gli iscritti delle persone che segui e ecco da, da un lato cioè, mi domando che cosa mi aspetta perché eh, forse questo porta un po' a chiudersi, cioè io così ogni mattina leggo eh, le solite cose, sono forse meno aperta alle novità? E magari sì, non so, del resto non si può sapere tutto. È anche vero che ora basta la finestra di Twitter, la finestra di Facebook per avere comunque stimoli sempre nuovi da parte del, degli amici, degli amici, degli amici, degli amici, degli amici. Quindi io, eh, avendo, cioè essendo stata una grandissima lettrice di giornali e ora non toccando quasi più un giornale cartaceo. Avendo visto su di me questa transizione penso che sia un po' ineluttabile, cioè se una come me che era drogata nei giornali cartacei adesso è, ha praticamente smesso di leggerli, ecco io penso che un po' il destino dei giornali cartacei sia quello di sparire ma il destino dell'informazione, della satira, dell'arte sia quello di moltiplicarsi, crescere sempre di più e arrivare sempre più a tutti.